Eccoci qua, benvenuti, allora, a a Maurizio, benvenuto a Maurizio De Lucchi, grazie, e grazie. grazie di essere qua con noi, grazie a tutti per esserci, quindi adesso inizieranno a connettersi, quindi aspettiamo ancora qualche attimo così eh, almeno riusciamo insomma, a, prendere, eh, a prendere spazio allora quindi eccoci qua Rock and Friends eh, nome Edition. infatti ci faremo tutta la puntata senza musica e questa, sì, è, una cosa che, eh, questa è una cosa che mi dispiace tanto eh, però di fare. per un po' di tempo siamo messi così quindi benvenuta Maurizio De Lucchi sottoscorre chi sei un pezzettino di chi sei quindi okay. formatore nel campo del benessere, io sono scritto, però eh, siccome insomma, io ti, ti conosco, ho fatto un po' di, di corsi con te, poi ti ho seguito, insomma tutto quello che stai facendo eh, in, in questo ultimo periodo, però per chi eh, non ti conosce adesso spiegheremo. no? Allora, eh, innanzitutto noi adesso stiamo condividendo nei vari gruppi. Eh, dico sempre questo, ragazzi. Allora, eh, se riuscite e avete voglia di, eh, di salutarci, di iscriverci, per favore, entrate nel sito della radio perché io non mi è, ho tutti i cellulari qua davanti, non riesco a seguire tutto. E quindi se fate delle domande o salutate, entra, entrate nella pagina Facebook della Radio e seguiteci direttamente da lì, così almeno riesco a. Insomma, a a dire a chiacchierare di quello che, che mi scrivono guarda c'è già delle persone qua che, che ci stanno seguendo quindi maurizio stasera ci facciamo una bella chiacchierata eh, molto di, di emozioni no andremo a parlare di emozioni e di come le emozioni influiscono nel nostro benessere in totale allora, sì. le... La prima cosa che ti chiedo è di raccontarci innanzitutto chi sei, no? la tua esperienza, e poi andiamo piano piano entriamo in quello che è l'argomento di supera. Allora, la mia storia cerco di raccontarvela in breve, anche se sarebbe lunga perché i capelli bianchi testimoniano, perché <ride> un <ride> po' di storia <ride> ce l'ho alle spalle. Eh, però per farvela breve posso dirvi questo, che ehm, allora io... Storicamente mi sono occupato di formazione per, per um, chi si occupa di benessere, quindi centri di estetica, centri di benessere, eccetera, eccetera. Quindi mi sono occupato di formare eh, soprattutto le direttrici tecniche di questi centri, che poi erano le manager, ok, quindi le titolari manager. Uh -huh. no? e durante la, la mia carriera... Eh, ho consapevolizzato sempre di più che ehm, gli aspetti tecnici erano relativi rispetto a quello che invece erano le caratteristiche umane delle persone, cioè durante la formazione mi accorgevo che io potevo insegnare tante cose, però poi eh, il risultato non era direttamente proporzionale a quante cose io, io segnassi, ma invece era molto legato all'atteggiamento, all alla mentalità della persona. Quindi mi sono accorto che la, formazione, la mia formazione poteva anche essere inutile, perché se non, eh, non era messa in condizione di essere sfruttata era, eh, era tempo perso. E allora eh, ho approfondito sempre più l'aspetto emozionale. Mi sono sempre più dedicato a, a Prima di tutto a mettere in, in condizione le persone di, di credere in loro stesse, di fare, di provarci, di, di, di mettercela tutta, ok? E dopo, in un secondo momento, gli ho dato gli strumenti, perché sennò era assolutamente inutile. Assolutamente inutile. E quindi mi sono sempre più occupato negli anni di, di quello che è, è l'aspetto emozionale, perché sono le emozioni che muovono il mondo. Posso fermarti un secondo, andando un po' a sbirciare il tuo sito, no? anche perché, eh, per conoscerti un po' meglio. Eh, leggevo che eh, comunque quello di cui tu parli adesso, quindi le emozioni. Quello che tu hai scoperto, man mano che formavi le persone, che alla fine l'emozione eh, è la cosa più importante. Ma secondo me tu proprio, hai proprio la radice così, no? tu, tu sei proprio così. Ho sbaglio. <ride> eh? Eh Quindi, sì. eh, penso effettivamente, di... effettivamente, eh, effettivamente. Perché diciamo che è difficile parlare di qualcosa che non conosci, no? se eh, lo conosci eh, bene, se, se fa parte di te. Se li, perché di te. guarda, ti fermo solo due secondi poi ti lascio andare. Io ogni tanto ti fermo tutto perché così almeno... Mi tiene, mi tiene. Perché eh, una cosa, quando si parla di, di, cosa, di cosa, di analisi del mercato no? e di quello che il mercato richiede, eh, si, si fa un'analisi come se poi alla fine non facesse parte di te, no? Hai capito? invece Andando a guardare quello che, quello che sei, secondo me questo che tu hai creato non era nient'altro che un tirar fuori quello che realmente tu sei, una persona emozionale. Sbaglio. No, no, no, no. Eh, ho letto una cosa molto bella, poi ti lascio andare e non ti faccio sì, sentire. Sì, sul tuo sito, no? E dice che eh, ci sono due frasi che ti hanno sempre caratterizzato e che hanno, ti hanno portato avanti nella tua carriera, no? E nella tua crescita. Eh, e le ho trovate veramente molto belle. Allora, una ti è stata regalata, da, diciamo, è, una, è un qualche cosa che ti è rimasto da tuo papà, no? Che alla fine dei giochi ognuno ha sempre ciò che si vuole. E questa è una frase che ti ha... Aiutato a sviluppare, no? Perché comunque dietro i grandi progetti ci sono sempre grandi persone. Sì. E questo ci tenevo a dirlo, no? Perché stasera faremo una chiacchierata di un qualcosa che qualcuno capirà, percepirà, lo sentirà e qualcuno vuole. Però è importante capire da chi arriva questo, questo progetto, no? quindi nel senso che niente accade a caso e nulla di queste cose molto profonde arrivano, cioè, arrivano sicuramente da qualcuno di molto profondo. E poi ce n'è un'altra, molto bella, eh, che dice, vola solo chi osa farlo. È giusto? Assolutamente sì, allora. sì. sì e poi ancora ecco una cosa poi iniziamo tutto quello che dobbiamo dire che ciò che ti caratterizza e io sono veramente consapevole di questo ed è una cosa che mi avvicina molto al tuo pensiero è la determinazione perché senza di quella non si va da nessuna parte sei d'accordo? sì, assolutamente d'accordo mi fa piacere che tu sia riuscita a cogliere proprio le due frasi più importanti della mia vita perché eh, l'impegno eh, ognuno ha quello che si è l'impegno no? vorrà solo che cosa farlo è andare oltre esatto nostra, quello che crediamo di essere perché poi questa frase arriva da, da Sepulveda non dal gabbiano Jonathan Livingstone perché alcuni esatto. pensano sì. <ride> quando quella gabbianella eh, pur essendo una gabbianella si credeva un gatto quindi non si buttava giù dal campanile no? E quindi noi certe volte pensiamo di essere un gatto, in realtà siamo dei, dei, dei, dei fantastici volatori, no? Quindi il coraggio di buttarsi no? e, e scoprire veramente chi siamo, no? Quindi Perché come diceva, come diceva eh, Michelangelo quando, hanno, quando ha terminato di, di scolpire la pietà, un suo allievo gli si avvicinò e gli chiese: Maestro, ma come fate a fare una cosa così bella? E lui dice ma in fondo è stato semplice perché questa opera d'arte c'era già dentro questo blocco di marmo, io soltanto ho tolto quello che era in eccesso, no? Noi ci siamo già e che certe volte ci copriamo di tante convinzioni, di tante stupidaggini che ci impediscono di vedere quello che veramente siamo, noi siamo molto di più di quello che crediamo di essere. Esatto, e infatti volevo, adesso ti lascio andare e ritorniamo salutiamo un po' di persone Franca De Luca che ti scrive buonasera Maurizio, grazie, Maurizio. Grazie, buonasera grazie. Monica ciao. ecco poi vola solo chi osa farlo Roberto sì. che ti saluta ciao Mauri e Monica ah, Roberto una citazione particolare perché siete conosciute grazie a Roberto eh grazie. sì grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. ciao ragazzi ma tanto poi dopo magari li sentiamo eh, allora tornando a noi quindi tornando al discorso che facevi eh, di un po' quello che è la tua esperienza quindi tu praticamente hai iniziato eh, come m, formatore da questi personaggi quindi aiutavi a, a crescere dal punto di vista professionale e poi logicamente siccome la tua attitudine è ricercare qualcosa in più all'interno delle persone hai sviluppato qualcosa di più sì, sì ho notato che eh, chi ce la faceva eh, non era tanto, eh, ehm, diciamo, la, la differenza non era quella tecnica quanto quella emozionale, no? quello che tu hai dentro è quello che fa la differenza. E quindi, come poi come dici tu, fa parte anche della mia natura, quindi, ho, mi sono sempre più avvicinato a questo fino a quando ho preso la decisione fortunata cinque anni fa, di vendere la mia azienda e di fare solo questo. E poi, ultimamente, tu lo sai, eh, ho partorito un'idea, che per adesso è soltanto un'idea, vorrei che diventasse realtà, che è la palestra emozionale. Eh, perché esistono le palestre dove lavora Roberto, <ride> e tu eh, spesso vai a frequenti, no? dove giustamente ti mettono in forma fisicamente. Però non esistono ancora le palestre dove ti mettono in forma anche emozionalmente. Quindi non il mio sogno senso. sarebbe mettere insieme queste due cose. Il movimento insieme alle emozioni, no? Sì, io credo che poi ne parleremo, magari andando avanti. Eh sì. Il benessere eh, sia legato a, a, a un fattore olistico globale, dove il, la, il fisico e l'attività è importantissimo, ma sono importantissime anche altre cose. E soprattutto in questo periodo credo che ne abbiamo bisogno perché ci siamo stati messi alla prova eh sì. questo sì. Guarda, ah, ti ti dico... Valdina, Stefania, ciao a tutti. <ride> quindi abbiamo proprio bisogno di rimetterci in forma, di, di tirarci su, no? certo. e, e quindi è un argomento che ritengo molto importante, molto interessante, ecco. Allora, io, guarda, tu mi hai mandato tutto questo, che io mi sono letta, tutto per divino, adesso sì. vorrei che lo percorressimo insieme, no? Volentieri, volentieri. Ascoltare? Tu hai il documento? Io sì, guarda, io sono attrezzatissimo, Bravissimo. perché ho qua tutte le slide, ma soprattutto ho la possibilità di scriverci sopra. Perché io essendo nato nella formazione devo scrivere eh, infatti, infatti perché mi hai mandato il documento e poi ieri mi ha detto no no no guarda che seguo io perché così. io ho letto tutto attentamente eh, mm. però per ogni riga ho trovato una domanda al che ho deciso <ride> ho deciso di lasciarti libero di di portarci attraverso questo percorso no, le, domande, le domande sono sempre ben accette. No, perché... arriveranno però lascio libero di portarci in questo tuo percorso eh, io ti bloccherò ogni tanto perché tu segui il tuo e poi magari io ho qualche appunto quindi dai portaci in questo tuo nuovo progetto questa palestra emozionale volentieri, volentieri eh, allora mh, direi che il focus principale è il, il nostro stato d'animo. Non so se si vede bene, si, si riuscite, a re, riuscite a leggere? Sì, sì certo. Sì, sì. Okay. Quindi per me lo stato d'animo è, è il punto di partenza, perché, perché in realtà quello che noi vogliamo ottenere nella nostra vita sono i risultati, ok? Vogliamo fare in modo che la nostra vita ci porti là dove ci porta il cuore. Abbiamo i nostri sogni, la nostra, i nostri desideri, i nostri progetti, ok? E molto spesso, come dicevo prima, ehm, crediamo che il nostro potenziale, cioè le nostre capacità, facciano la differenza, Ma non è vero. Perché se uno ha il fisico di Schwarzenegger, per esempio, ma non va in palestra, come dice Roberto, non potrà mai cambiare il proprio fisico. Ha bisogno di fare delle cose. Okay? Quindi il nostro potenziale ha bisogno delle nostre azioni. Quindi se abbiamo un ottimo potenziale e lo sfruttiamo attraverso le azioni i risultati probabilmente arriveranno e saranno anche dei buoni risultati e ci metto un bel più okay? ma chi sono le persone che agiscono? è chiaro che più una persona non è motivata probabilmente è una persona con uno stato d'animo che tecnicamente si chiama K- okay? più una persona invece ha uno stato d'animo uno stato emozionale positivo e si chiama K+, e più ha voglia di agire più azioni fa più potenziale usa mm. più potenziale usa più risultati si ottengono okay. poi cosa succede che quando <ride> i risultati <ride> sono no? come scusa? tutto inizia da uno stato d'animo cioè di quello sì. da, da, dalla persona in quel momento come si trova dal punto di vista proprio di benessere e capacità loro. che abbiamo di creare il nostro stato d'animo cioè okay. se lo stato d'animo non siamo in condizione di controllarlo siamo veramente in pericolo cioè se lo stato d'animo ce lo crea il telegiornale ce lo creano le persone che ci sono vicino che non sono il gruppo delle persone che dovremmo frequentare siamo veramente in pericolo perché lo stato d'animo è quello che crea la spinta per agire per usare il potenziale per avere dei risultati certo. quindi io parlo molto volentieri della creazione dello stato d'animo, perché è veramente, questo è veramente il nostro grande tesoro. Eh, sì. Le persone che riescono a essere perseveranti e resilienti sono persone che hanno capito come creare lo stato d'animo, come eh, ottimizzare il nostro stato d'animo. <clears throat> Se invece non abbiamo questa capacità, siamo in grande pericolo. Certo, come tenerlo sotto controllo, anche, no? Bravissimo, come saperlo gestire. Eh, sì. Questo è il punto di partenza, il focus principale. No? E molto spesso, qui c'è un altro disegno, che fa vedere che la realtà, cioè quello che noi crediamo la realtà, condiziona il nostro stato d'animo. Quindi la realtà è uno strumento molto importante. Quindi quello che noi focalizziamo dalla realtà è in grado di creare stato d'animo positivo o negativo. I grandi imprenditori, i grandi sportivi, le grandi persone sono quelle che sono riuscite sempre a trovare anche nei momenti di difficoltà delle opportunità. Ah, Al contrario, se le persone sono in grado di trovare sempre negatività, sono in grande pericolo. Purtroppo la nostra società non ci aiuta più a trovare, a avere la mente per cercare le opportunità. Anzi, ci disabitua perché tutti i giorni ci mette avanti delle problematiche sempre più grosse talmente tanto che le, alla fine le persone non agiscono più, si arrendono. Questo è il grande pericolo. Eh sì, si addormentano. Sì, è si fatto comunque di fare... Io eh. vedo tante persone, conosco tante persone che si stanno spegnendo. Proprio, capito? Io credo che la cosa importante oggi, nel mio ruolo, nel tuo ruolo, nel ruolo di tutti, delle estetiste, di Roberto che insegna oh. a palestra, oh. delle... Del, del... Di chiunque sia quello di invece di dare forza alle persone, dargli forza, coraggio, certo. ma non soltanto a parole, no? cioè vorrei andare oltre la solita frase, vedi positivo, dai, che ce la faremo. Non è vero perché ci sono cose che sono pagliative, dobbiamo, dobbiamo scoprire un pochino di più. E allora io amo eh, spesso, ok, usare uno strumento che usavo quando facevo i corsi di vendita. <ride> Non può vedere okay. e dicevo... i venditori. Sapete che cosa sono? Sono dei creatori di realtà. Perché detto fra di noi, eh? la realtà non esiste, sì. è solo un'interpretazione. Ne abbiamo già parlato. No? Due. Eh. Allora immaginatevi questa scena: ok, siamo in un negozio di gettistica. Siamo a Genova. Sapete che a Genova abbiamo una pietra che è la lavagna. Mm -hmm. Entra un signore e dice: Senta. Mi scusi, vorrei comprare un fermacarte molto stretto e molto alto. Dico, aspetti di che arrivo. Vado in retrobottega, prendo e eh, aspetta, dove sei? Qua. Eh. Glielo mostro, ok? Ovviamente questo non è un fermacarte, però è molto stretto e molto alto. Ci siamo? Sì. Quello lo compra e se ne va. Entra un altro mi dice, no, guardi... Eh, ho visto uscire un mio amico ne ha trovato uno molto stretto molto alto a me serve un altro però molto stretto ma molto basso non si preoccupi aspetti che arrivo vado prodotto, ne prendo un altro e io lo faccio quello contento se lo copre se ne va poi invece ne arriva un altro che mi dice guardi io lo vorrei piuttosto largo e alto dico va bene eccolo qua dov'è? perfetto quindi la realtà non esiste, siamo noi che creiamo la realtà io sto creando la realtà in questo momento ci siamo? Sì. questa è la grande capacità dei venditori di quelli bravi, di creare la realtà okay? sì. Sì. E, e andando sì. oltre proprio lavorando su questo concetto perché è molto importante cioè se sì. la realtà è in grado di condizionare il nostro stato d'animo dobbiamo incominciare a capire che quello che vediamo non è la realtà e faccio un altro esempio. Immaginate di andare a Roma e immaginate che in quel momento voi siete dei turisti. Voi che cosa prendete di Roma? La cartina dove sono presenti tutti i monumenti. Ve la mettete sotto il naso e cominciate a vedere i monumenti di Roma. Un'altra persona invece va a Roma perché deve girarla con l'auto. La cartina che prende sarà una cartina con delle strade. Certo. Perfetto. Invece poi arriva lo studente che deve, deve muoversi col metrò e si prende la cartina del metrò. E' questo, questo. <ride> Eccola lì. Aspetta. Il Perfetto. documento. Ecco. La mappa Roma non è rappresentata dalla cartina automobilistica, neanche dalla cartina turistica, neanche anche dalla cartina del metrò. La cartina di Roma è molto, è molto di più, perché ci sono i semafori, perché ci sono le fontanelle, perché ci sono i negozi, perché ci sono eh, i marciapiedi, è tanto di più, soltanto che se noi focalizziamo per esempio sui monumenti, vediamo che Roma ha una cartina fatta in un certo tipo, quindi la mappa non è uguale al territorio. No. Quindi se io mi rappresento una città soltanto con una mappa penso che la città sia fatta solo di monumenti ma è fatta di molte più cose legato sempre alla costruzione della realtà c'è un altro esercizio che potete fare voi se siete a casa e state guardando Guardatevi in giro per la stanza e vi do 15 secondi per contare quante cose rosse vedete nella stanza provateci una, due, tre, quattro, cinque, sei, ecco, io ne ho viste sei. Io sette, anzi, sei vinto no. <ride> hai vinto a te. A questo punto se io ti chiedessi Monica quante cose marroni ci sono, tu non sapresti dirlo. No, perché, ho, perché ero... ti sei focalizzata sul rosso. Esatto, questo è. Quindi il mondo è fatto da, da una quantità enorme di colori, l'arcobaleno ce lo dice quanti colori ci sono nel mondo. Se noi ci focalizziamo soltanto sul colore, crediamo che il mondo sia soltanto rosso, perché vediamo soltanto le cose che mi sono chiesto di vedere, le altre le cancello, non le vedo. Quindi ognuno vede il mondo a seconda delle proprie convinzioni, quello che vuol vedere vede, il resto non lo vede. E questo, questo ti porta a ragionare anche su quando tu percepisci un problema, no? Che alla fine quel problema in realtà non esiste, è una percezione del problema. È una focalizzazione del problema. Eh, e quindi... quindi la realtà che noi vediamo, la realtà personale che noi vediamo, Crediamo che sia così il mondo, ma perché noi vediamo solo il rosso, perché vogliamo vedere solo il rosso, o il blu o il verde, perché vogliamo vedere solo i monumenti, o le strade, o il metro. La, la, per avere un buono stato d'animo dobbiamo cominciare a credere che quello che vediamo è soltanto una parte, ma c'è molto di più. E quando noi capiamo che c'è molto di più, se noi cambiamo prospettiva, noi vediamo cose diverse ok eh sì, qui c'è un altro esempio molto importante guardate questo questo è il mondo ok c'è una persona piazzata qua non so se riuscite a vedere una persona piazzata qua sì. quello piazzato qua vede delle foreste quello piazzato qua vede il mare chi ha ragione <ride> Questo dice il mondo è fatto di mare e questo dice il mondo è fatto di foreste e continuano a discutere e ognuno vuole avere ragione. Chi ha ragione? Nessuno. Eh, ognuno ha Ecco perché le persone litigano spesso. E' un infatti. hanno ragione tutte e due. <ride> perché si sono, eh, sono eh, creati una realtà parziale, diversa quindi questo è buona fede, questo è buona fede, e dice cavolo c'è il mare, perché mi dice che c'è la foresta? E poi dice no ci sono le foreste, perché mi dice che c'è il mare? E non troveranno mai un punto di unione. Eh certo, perché comunque ognuno vede il suo, però nessuno ha torto, perché <ride> quello è un punto di vista, no? Nessuno ha torto, assolutamente. Eh. quindi questo, guarda che questo punto è il proprio come, come possiamo definirlo <ride> è proprio il punto più importante in assoluto sull'analisi proprio della, del problema no? o mm. della visione delle cose o dei, o, dei, o dei comportamenti, delle relazioni con gli altri e molto dipende secondo me poi dimmi tu se ne sbaglio anche da, da, da come dall'emozione che tu hai nel momento in cui percepisci quella determinata cosa o nel senso che se sei già offuscato di tuo percepirai sempre quelle cose in maniera offuscata e sarà sempre difficile riuscire ad analizzarlo nella maniera più equilibrata possibile assolutamente assolutamente dal, da, da, da quello no? quindi cercare sempre di analizzarlo nel, cercando di pulire molto bene la visione del momento quello che noi dovremmo consoprofonizzare è che la realtà è tutto dovremmo essere capaci di guardare il mondo da ogni punto di vista Ce ne presenta la zona di comfort? Cos'è la zona di comfort? <ride> e quando ci piazziamo da qualche parte e crediamo che sia tutto lì e non ci eh, muoviamo. Sì. La zona e di comfort. dei giudizi, delle, delle valutazioni perché le cose sono veramente così come le vedo io. Certo. Questa è la mia zona, questo è il mio modo di vivere così quindi è così. Okay? Per quello la realtà non esiste. Cioè la realtà non esiste nel senso che quello che tu rappresenti come realtà cioè questo, non è vero perché molto di più. Maurizio, quante persone ci sono nella, nella zona di comfort? Tantissime, un'infinità, secondo me. Più hai paura e più sei nella zona. Eh. Perché ti proteggi, vai in protezione. Come dice Ripto, no? Le nostre cellule cioè vanno in protezione e in espansione. In questo periodo la paura, quella che ci sta installando, che, che, ci per che permette ai grandi poteri di controllarci ancora di più, ci mette lì. E siamo tutti arroccati nella nostra zona perché la paura ha questo compito, no? Sì, <ride> eh. Eh. e se quindi se hai paura, non voli, eh? Se tu hai eh. paura, non voli, ah, certo. ma è un fatto. Secondo te è un fatto anche caratteriale o è un fatto, no, eh, di radice proprio del proprio. da che cosa è. Cos è di... Anche legato alle caratteri, infatti c'è una, una, una bellissima cartina che adesso ti faccio vedere. Che questa qua eccola è la cartina dell'enneagramma ecco perché ti fa vedere queste persone vedi questo vede il mondo a questa maniera questo vede il mondo a questa maniera questi sono gli eneatipi cosa sono gli eneatipi sono nove zone di comfort che un certo Gurjaev okay, aveva intercettato da uh, in armenia da un'antica civiltà che erano i Sufi, che si tramandavano verbalmente, lui l'ha intercettata, l'ha portata fino ai giorni nostri, poi ci sono stati dei, degli psicologi sudamericani che l'hanno ancora di più resa leggibile e promulgabile. Ecco. E l'Enneagramma ci racconta quali sono le nuove zone di comfort, quali sono le nuove visioni del mondo e l'illusione che il mondo sia così. Capisci? Quindi certo. l'Enneagramma ci consente consente a ognuno di noi di dire guarda io vedo il mondo così però ora che consapevolizzo che il mondo non è solt soltanto questo io sono libero in che senso sono libero libertà emozionale c'è presente un tram sì. okay. che differenza c'è fra il tram e l'autobus allora l'autobus ha le ruote e il tram è, non è quello che viaggia sulle rotaie quindi la grande differenza è eh, il metodo che, lo, che loro hanno per muoversi, no? no. Che il tram deve sempre fare lo stesso tragitto. Oh, esatto, eh. ah, ecco, <ride> è vero. L'autobus può anche girare perché c'è lo sterzo e se ne va. È vero, è vero. Okay. Ci sì. sono questi agnatipi, queste persone, queste zone di comfort, sono come il tram. cioè fanno sempre lo stesso tragitto, la linea 1, okay? uh -huh. fa sempre piazza della Vittoria, Viale dei giardini, eh, Genova Centro, eccetera, eccetera. E, e chi va sull'1 vede sempre le solite cose certo. e crede che la realtà sia quella. <ride> Capisci? Sì, sì, sì, sì. Dice, a Genova non c'è il mare. Perché, perché lui, la 1 fa l'entroterra, dice, quindi il mare non c'è a Genova. Non è vero, c'è il mare a Genova, ma tu non l'hai mai visto. E se qualcuno gli dice, ma sì c'è il mare, io dice, no, non c'è, te lo giuro, guarda, io non l'ho mai visto. Ho 70 anni e non ho mai visto il mare a Genova. Perché se, per 70 anni hai fatto il solito giro, no? A quasi sempre soltanto, diciamo. Quindi, ehm, la libertà emozionale è la capacità di scendere da un tram e prendere un mezzo che ti possa portare in giro per il mondo per vedere cos'è il mondo. Quella è la libertà emozionale, perdere la rigidità emozionale, le convinzioni quelle radicate, perché ci sono delle persone che hanno delle convinzioni che non le smuovi, ma neanche a morire. E quella non è libertà emozionale. Quando una persona non è libera e rigida e non è pronta al cambiamento, e, e non è pronta ad imparare perché se io faccio sempre la stessa strada non imparo niente e se non imparo non niente non mi evolvo chi è libero emozionalmente vive delle emozioni ecco <ride> ecco e torniamo qua anzi cosa vuoi fare Vuoi? io direi di di, da qua passiamo al passiamo a questo qua, qua. ecco ok dai sì. se io cambio i so. mi cambia il corpo anche ah, certo. perché? perché freud, sì, freud Einstein scusa freud no la famosa formula è uguale mc al quadrato dice che la diversità di velocità di vibrazione crea energia e quindi massa e questo è fantastico perché se noi lo analizziamo se le vibrazioni creano energia l'energia crea massa la massa eh, crea corpo cosa succede? che le emozioni creano le vibrazioni certo quindi le emozioni creano le vibrazioni le vibrazioni creano energia l'energia crea la massa la massa crea corpo se noi siamo in grado di vivere ancora emozioni di emozionarci, di crederci, di vivere, di sentire il nostro cuore, il nostro corpo cambia. Smettiamo di essere, in, una... protezione, smettiamo di essere in protezione, e cominciamo a essere in apertura, in crescita. Però bisogna consapevolizzare che quello che vediamo non è vero. Eh. <ride> e diagramma ti serve proprio eh. a questo. Quindi si parte da quelle radici, dal fatto che comunque... No, quello che, detto, che abbiamo detto prima, che è quello che vedi in realtà cioè non, è, non esiste ed è, solt è soltanto una tua una tua visione del momento che arriva dalle emozioni che tu provi in quel momento lì. Quello so. che io vedo mi crea le emozioni. Se ah, ok. Sempre quindi... cose, ho sempre le stesse cose o sempre gli stessi stimoli, le stesse emozioni. Se io invece mi apro e mi rendo conto che quello che vedo è una minima parte. E sono libero, mi posso nutrire di emozioni. E se mi posso eh. nutrire di emozioni, si nutre anche il mio corpo di emozioni. Certo. E le mie azioni cambiano, il mio stato d'animo cambia. Sì. Legna Gramma, conosciuto in quel corso, ti serve eh. cap a capire dove cavolo sei finito, cioè che linea di, di tram stai facendo, che giro stai facendo, e ti scappa da ridere. Perché no, ma infatti era, infatti sono come... Dimmi. Stasera, quando ci stiamo visti subito, io ti ho detto guarda che l'ho rifatto e sono proprio da un'altra parte. <ride> e mi sono pure spaventata di cosa è uscito, no? Quindi, io suggerisco veramente a tutti di andare a fare questo. Ecco, raccontaci un po' di che cos'è cos questo Enneagramma e come va fatto. Allora, l'Enneagramma è una mappa. Eccola qua. Mm -hmm. Vedete che ci sono dei disegni, questi l'ha fatto il mio disegnatore perché io ho fatto un libro, adesso l'ho scritto il secondo, l'ho fatto uno che si chiama, ehm, eh, penso un po' me lo sono dimenticato, <ride> eh, si chiama La Leggenda Personale, okay? e ho fatto disegnare okay, okay. Queste, queste vignette okay? perché rappresentano i Beh, tipi. Che cosa sono i tipi? Sono degli stereotipi più che altro. Sono degli insieme sì. di convinzioni, il carattere, la personalità, che cos'è? È un insieme di convinzioni, ok? In fondo il nostro, la nostra mente è un pochino, un pochino come un computer. In un computer ci sono i software. I software che cosa sono? Sono righe di comando ok? che, che, che ti permettono di elaborare alcune notizie, alcune cose, ok? Il, il nostro cervello ha de, de, le nostre righe di comando sono le nostre convinzioni e le nostre credenze. Okay? Se io sono diffidente verso le novità, quando arriva qualcuno che mi propone una novità, io non lo ascolto neanche per dire. Perché io eh. sono pervenuto, ho una convinzione. Se io invece credo che la vita sia fatta di opportunità, quando vi arriva una persona che mi racconta qualcosa e mi siedo, lo ascolto con interesse se io credo che in un'azienda sia meglio investire eh, sono pronto a, a cercare il modo di, di fare qualcosa in più se io credo che in un un'azienda sia meglio chiuderla perché ho paura la chiuderò quindi le convinzioni sono diciamo, le, le nostre righe di comando quindi eh, questi, i software non sono altro che la nostra personalità quindi ci sono diciamo, nove software tipizzati che racchiudono in maniera molto attendibile un sistema di convinzioni. Facendo quel test tu capisci a quale assomigli di più. ok? In quel tale, tale momento, in tale periodo, no, Maurizio? Come? Dicevamo prima, in quel momento e in quel periodo, perché poi può variare questo, questo tuo... Allora, io... Allora, quando fai il test, il test non sostituisce il coaching. Io faccio il coaching personale, no? quindi raccolgo molte più cose piuttosto che soltanto alcune domande. Diciamo che il test non fa altro che prendere notizie del tuo cervello. Quando invece hai un coach, guarda il tuo comportamento, il tuo modo di fare, ehm, ti, ti, ti ascolta. Gli, gli fai fare alcuni esercizi quindi trai molte più notizie quindi quando fai coaching personale arrivi sempre a capire più o meno a quale mia tipo appartieni di più okay. quando fai il test capisci in quale situazione ti trovi in quel momento ah ok C'è entrato sì. perfettamente sì sì sì ho capito perfettamente no no adesso ho capito anche il motivo per cui sono quello che ho fatto oggi è venuto completamente diverso da quando l'avevamo fatta insieme, esatto. Sì, sì, sì, sì. Allora io cosa devo fare? Ritorniamo qua a questa formula. Sì, che torniamo lì? Fammi una domanda, dimmi. Allora torniamo qua perché voglio tornare al tuo progetto. Quindi poi, poi, poi ci ritorneremo nell'Egnatico. Si chiama Egnatico. Sì. Questo sì. Quindi tu, il progetto della palestra emozionale. No. è arrivato da questa formula cioè questa è la formula diciamo un po' scientifica che ti porta a dire, a raccontare quello che ancora che andremo a dire, a, cioè, che andremo a, a, a percorrere piano piano da qua tu, tu sei partito hai centrato l'argomento, sì è vero? hai centrato l'argomento, bravo ah. Complimenti, potresti fare la giornalista di successo. E eh no, perché qualche rango quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, tu mi hai detto da marketing perfetto, ah, questo progetto arriva da un'analisi del mercato perché comunque ci sta, ci sta, è vero, nel senso che comunque sempre più persone hanno bisogno di capire e di arrivare no, a, ai risultati. Passando dalle proprie emozioni, perché sennò no non vai da nessuna parte, no? Esatto, esatto. Quindi senza eh, avere il K più non te muovi. Eh, è difficile. Sì, ecco, quindi, per arrivare, per avere un K più devi iniziare a ehm, lavorare su te stesso, sulla tua mente, giusto Maurizio? Tu, sto cercando di mettere insieme i puntini che tu dai eh? Dimmi sì. quindi per arrivare a un più eh, devi cercare di eh, lavorare sul tuo monte e innanzitutto partire dalla radice e quindi dal concetto che tutto ciò che vedi in realtà non esiste tutto ciò che tu pensi di vedere in quel momento in quel determinato modo in realtà non è quindi, è soltanto la tua realtà ma non è la realtà ecco. ampia, vera. Ecco, quindi andando poi a fare, e poi ci ritorneremo sull'eniagramma, sull'ognativo, sulle persone, sulle personalità che ci circondano, no? e di anche come è importante eh, cercare di capire anche la persona che ti sta davanti, ehm, come fatto, no? il suo carattere, le sue tendenze eh, tendenze caratteriali e tendenze. Di quello che hai detto tu del momento in cui loro si trovano giusto? sì è giusto quindi da lì tu parti e dici ok allora questo K più cioè questo personaggio deve, deve diventare K più attraverso questo percorso mentale no? una volta che l'ho portato lì io lo spingo a migliorare e a ottenere un risultato giusto? sì e da qua torniamo dove eravamo. Che da qua in Sarebbe questo qua. Oh, fantastico. Bene. Innanzitutto lo mette in condizione di, di non essere più eh, dipendente dalle emozioni che gli arrivano da, dalla realtà che crede di vedere. Quindi lo stacchi da quello che sono le influenze più importanti che lui può avere. Cioè le, le percezioni che lui riceve dal mondo esterno, credendole vere. Quando tu incominci a dire quello che mi sta arrivando non mi deve condizionare più di tanto perché non è la verità ma è soltanto la mia percezione incominci a renderlo meno vulnerabile. Ok? Certo. Quindi la prima cosa è farlo uscire dalla propria zona di comfort. Fargli ampliare la zona e fargli vedere che il mondo è molto di più. Che non ci sono per esempio in questo periodo solo problemi ma ci sono anche opportunità. Anzi, certo. mi sono di certo. opportunità. E che chi si ferma a guardare i problemi si ferma e basta. Chi invece va dritto a cercare le opportunità, le trova, le trova come certo. Seconda cosa nello stato d'animo è importantissima l'attività fisica, perché sì. noi abbiamo una mente che, però, eh, ha bisogno del, del proprio, della propria struttura. Se la nostra struttura non è, mh, non è manutenzionata bene la mente ne risente poi c'è tutto il sistema ormonale l'endorfine eccetera c'è cioè, anche una posizione chimica no Maurizio? non è soltanto come no? biochimica assolutamente Bisogna eh, lavorare che... sulle credenze sulle convinzioni quindi guardare quali sono le condizioni limitanti e cercare di trasformarle in potenzianti poi importantissimo il linguaggio cioè come ci parliamo le parole che usiamo il tono della voce che usiamo con noi e con gli altri e poi fantastico il gruppo dei pari ah, no, da alcuni, ma per me è determinante perché se ti eh, circondi vai. di persone stimolanti sarà una persona stimolata no, se, no, ti, se, ti, se, ti, se ti circondi da persone depotenzianti vai a terra anche tu. Non ne uscirai più vivo da nessuna parte. È vero, esatto. Esatto. È proprio così è giusto, guarda, questi sono proprio i punti allora eh, linguaggio, cosa vuoi dire? come linguaggio, cosa intendi? allora, c'è cioè linguaggio trasformazionale cioè, io posso dire eh, entro in casa la sera vedo mia moglie e mi dice, Maurizio, com'è andata oggi? guarda, è stata una giornata terribile, sono distrutto non ce la faccio più, mi sono trascinato fino a casa, guarda, c'hai presente quando ti passo un po' <ride> sopra la schiena poi dopo che è passato torna indietro, ci ripassa ancora. e mi sento uguale. Nella misura in cui parli così, ehm, emozionalmente questa cosa la espandi. Ok? Certo. Quindi io posso dire, è stata una giornata molto impegnativa, proprio bisogno di riposarmi. Non è banale, ma certo. il, il linguaggio dice tantissimo. No? Io sono sì. disoccupato, io sono a ricerca di occupazione. Sì, è vero. Io sono la zitella, vero. io sono la single. <ride> è vero, è proprio e così. Il linguaggio, il linguaggio oh, fa tanto. Ci sono persone che usano un buon linguaggio e hanno anche un buon stato d'animo. Sono d'accordo, ma non soltanto penso con gli altri, proprio anche con te stesso, no? Brava, assolutamente, assolutamente. Vietarsi di cadere in esagerazione, in autocommiserazione. Io Quindi. oggi avrò la trecentesima multa, perché c'era avanti. <ride> Appena ti muovi, ti fanno la multa, no? Perché il sindaco dice meno tasse, però te ne prendono con le multe, no? Allora ho chiamato Giusy, gli ho detto: senti Giusy, dobbiamo cambiare strada, <ride> non dobbiamo più fare il corso Europa. ok? Però non mi sono trovato <ride> oggi, dicevi, dicevi scusa. No, non mi sono lamentato, soltanto detto dobbiamo cambiare strada, non, non, non dobbiamo più passare al corso Europa perché lì ci sono troppi controlli, ok? Se avessi cominciato a dire, eh, guarda, anche questo mese avrò speso 500 euro di multe nelle ultimi tre mesi, cioè, okay, ecco, sono tutte cose che arrivano adesso nella nostra interiorità e agiscono in qualche maniera, no? Quindi l'autolinguaggio, il linguaggio interno, il linguaggio esterno è importantissimo. Sono tutte cose molto importanti, che vanno allenate, perché il concetto dell'allenamento funziona. Qui Roberto che sicuramente sente mi darà ragione. Cioè, se io vado in palestra una volta al mese, posso anche non andarci, ok? Io in palestra devo andarci due, tre volte alla settimana. Quindi l'allenamento, il fitness emozionale è proprio un'attività che va fatta con una certa continuità. Allora, quindi questi punti qua che hai fatto vedere tu, sono punti... Che fanno parte della, diciamo così, dello di, di quello di come tu devi andare in questa palestra emozionale, giusto? I rimedi. Ok, Ma siamo passati nella parte dei rimedi. Ok, quindi tu devi lavorare su questi punti. Esatto. Però prima bisogna fare un'anamnesi prima di iniziare a lavorare. Il Facci... check di entrata, perché eh, io credo che la professionalità sia. Creare un vestito su misura, non sia eh, entrare in un magazzino e prendere il XL. Ok. Quindi il check è importantissimo. Assolutamente. Ormai per il tailor-made è tailor, persona. Come? Il tailor-made personalizzare è, la, è ormai diciamo così la strada più giusta da percorrere, cercare di capire chi è davanti e vestirgli addosso. No? Il suo è esatto. Esatto. In effetti io eh, utilizzo l'enneagramma proprio per questo. Ora ti faccio un esempio, ti faccio vedere una cosa. Sì. Allora, questi qua sono i nomi ah. tipi, ok? Sì, sì. Eh, allora, li nomino velocemente. Perfezionista, il donatore, l'esecutore, il romantico tragico, l'osservatore pensatore, lo scettico leale, il Peter Pan, il capo, il diplomatico, eccetera, eccetera, ok? Ognuno... No? crea una sua realtà e crede che sia vera ti faccio un esempio il perfezionista eccolo qua lo riesci a vedere sì sì ma me lo ricordo, <ride> <ride> lo ricordo tutto perfettamente guarda questo è l'enneatipo 1 sì. che cosa focalizza nel mondo l'enneatipo 1 siccome cerca la perfezione Adesso non, non spiego il perché, perché sarebbe troppo lungo, ma c'è anche un motivo per cui cerca quello. Eh. Ha paura dell'imperfezione. Non fa una grizza, giusto? Posso fermarti un attimo, Maurizio? Per dirti una cosa, <ride> torno sì. indietro, di che mi ricordo. Tu dici, c'è un motivo, lo so che tu eh. che vuoi andare avanti, ma secondo me è anche importante dire, eh, se non sbaglio, se non ricordo male... Eh, quello che eh, che raccontavi di quanto è importante la nostra derivazione familiare il nostro eh, ci faremo un'altra trasmissione per parlare di questo perché è un po' lungo <ride> no, la faremo, la faremo perché questo è determinante secondo me anche soltanto dare un piccolo check no? io ricordo, io sono ok non sono ok, quindi eh. infatti eh, lì c'è tanto da dire però soltanto un piccolo no? per arrivare là, perché comunque c'è cioè, le è difficile spiegare in poche parole tutto questo concetto, però due o tre puntini che a me sono rimasti impressi, no? No, perché si sono rimasti impressi a me e perché sono importanti, perché dopo anni, che, che mi ricordo che quando abbiamo chiacchierato di questa cosa abbiamo fatto nel 2018, quindi sono già due anni fa, e ricordo questo, questa cosa importante, no? Quindi queste caratteristiche, di, per esempio questo personaggio perfezionista in realtà arriva da un, da un imprint, in sbaglio, eh? Vuoi che ne parlo? Sì, <ride> sì. Lo faccio perché mi sei estremamente simpatico. Grazie. Allora. Sto andando un po' avanti a cercare un foglio bianco. Allora, eh. vediamo un po'. Poi tu, prometto che poi torniamo là. No, no, no, ma va bene, ma io figurati. Allora, perché qua entriamo in un'altra disciplina che è, è analisi transazionale di Eric Bern, ok? C'è un bellissimo libro di, um, che si chiama Io sono ok, tu sei ok di Thomas Harris, che si chiama proprio così, no? Io sono ok, io sono ok, tu sei ok. Questo è il più bel atteggiamento che noi possiamo avere nei confronti di, di noi stessi e del mondo, no? Certo. Chi è che ha questo atteggiamento? I bambini. I bambini, quando si conoscono, sono come noi adulti, no? Che ci diamo la mano, ci davamo la mano. Ci scrutiamo, cerchiamo di capire chi è quella persona, la giudichiamo, la immaginiamo, ci facciamo 3.000, no? I bambini sono molto più spontanei, giusto? Eh Sì. Quindi nascono con questo atteggiamento, che è un atteggiamento di amore poi. no? Io sono è ok, tu sei ok, e amore, perché non c'è eh. giudizio, c'è accettazione. No? Sì. Il punto è, dice, non dico io, dice eh, Bern, che a un certo momento, nella fase educativa, eh, i genitori cominciano a dire al bambino, senti caro, per essere un bravo bambino, tu devi ascoltarmi. E devi ascoltare, e devi obbedire alla mamma. Ecco. Se tu dice la mamma, sei un bravo bambino. E da distinzia tutta questa rete. Allora, che cosa implica questa frase? Se tu ascolti la mamma, sei un bravo bambino. Eh beh. comunque, già, il fatto è che tu, cioè, che ti dicono che se non lo fai, vuol dire che non lo sei. Eh, ah, ecco. Eh eh sì se tu non ti mamma sei un bravo bambino e io ti voglio tanto bene quindi quello che ne ricava emozionalmente il bambino io non sono ok tu ok mamma ci siamo il concetto? sì Detto che nel frattempo io seguo eh, qua dicono che confermano tiziana dice confermo Ciao, tiz tiz da qui nasce no? il bambino dice cavolo cosa devo fare allora ok cioè, nasce la ricerca di sentirsi ok e lì nasce il copione di vita Certo, il copione, proprio il copione di vita che è essere non noi stessi, essere un, una, una, una sembianza di noi stessi che va, che, de che deve esistere per trovare l'equilibrio qua. Ma non siamo noi, soltanto un copione di vita. Certamente. Comunque... Il marmo in eccesso è quello che dicevamo prima, no? Comunque, sì. è, quello, è quello del no? Tutta quella roba che abbiamo messo sopra alla nostra pietà del Michelangelo. È l'ego. Lo ah. siamo Ok? È la nostra personalità. Quindi, se a questo bambino cominciano a dirgli tu sei un bravo bambino se... Metti in ordine se sei preciso, se fai bene le cose, le cose vanno fatte bene, se no non, non, non devono neanche essere fatte, se tu sei disordinato, non ti voglio bene, se è messo a posto la camera, ti voglio bene, ti compro la bici, eccetera, eccetera. Questo bambino sì. comincia a dire, ah, ho capito. No? Se io faccio tutte quelle cose, se sono un bambino molto retto, molto preciso, molto, eh, la mamma mi vuole bene. Nasce il copione, no? Quindi... Questo sistema di credenze crea una personalità. Eh certo. E da lì... Creando la personalità si crea il copione. Nel copione io che cosa farò? Cercherò sempre di essere perfetto. Che cosa vedrò? Vedrò quello che non è perfetto. Ecco, e quindi... Ed ecco il focus, ecco la realtà che non è realtà. Si ritorna cioè, la persona che vuole essere perfetta vuole combattere ciò che non è perfetto quindi vedrà il mondo costruirà una cartina del mondo su quello se una persona entra in casa mia l'altra sera scherzavamo con, con Giusy gli raccontavo di queste cose se una persona entra qua dice cosa ci fa quella gallina messa sulla lampada perché queste sedie non sono allineate perché hai messo quella cosa? Dovresti metterla meglio. Vede tutto ciò che non è in ordine. Certo. Ok? Ma il perfezionista... Come per... finire, questo, questa, questa visione di tutto ciò che non è in ordine, che tipo di stato d'animo li crea? L'ansia. K-. Certo. capito? Sì. Per quello che è la visione della realtà è importante. Eh Sì. Cioè, la cosa incredibile è che questa persona, cioè l'egna tipo 1, quello che ti facevo vedere prima... Eh, I fatti lì, torniamo lì. Questo qua. Eccolo lì, il perfezionista. Ok. La domanda focus è dove si annida la disonestà, l'imperfezione, l'irresponsabilità, la parzialità, la non osservanza delle regole. Ok. Questo lui combatte ma proprio perché ne combatte lui ne è vittima e mi spiego ce ne presenta la scopa? la scopa nasce per pulire qual è la cosa più sporca che c'è in casa? la scopa eh certo. tutto ciò che combatti entra in contatto con te cavolo, capisci? e agisce sul tuo stato d'animo ti rende capo a meno, ti rende nervoso ti rende rigido Capisci? Sì. Allora, quando tu consapevolizzi che tu vedi il mondo così, perché il perfezionista vede il mondo così, vuole, vuole rendere tutto perfetto, okay? fino a quando non lo capisci, sei addormentato, sei spento, sei vittima di quel giro sul tram che è sempre uguale. Da quel tram l'uno vede tutto ciò che non è perfetto in città. E si arrovella lo stomaco dici, guarda quei bambini dovrebbero svuotarli, guarda quell'erba che nasce sul ciglio della strada, guarda che hanno dipinto quel portone, guarda quello che... Capito? È sempre cavolato no. col mondo perché non c'è la perfezione. E allora eh, come si fa? Che lui vorrebbe tanto. Che vorrebbe tanto, lui si batte per questo, chiaro? E Quello che critica sempre, questo non va bene, quell'altro non va bene, quell'altro non va bene. E si amara perché queste frequenze amarano. Lo ah, conoscete? Sì. Moto? E Moto lo conosci? Non è quello della moto, è Moto. <ride> quello <ride> dei cristalli d'acqua, lo conosci? Guarda, vai su, su, su, su Google, vai a vedere chi è. Questo scienziato, che purtroppo è morto, ha studiato la, la cristallizzazione dell'acqua in base alle emozioni. Cioè, ah, tu, sai che sono andata a leggerlo? L'ho letta ma... questa cosa, è vero? Sì, ed è una cosa pazzesca. Pazzesco, conti... cioè, lui diceva amore, ma non è che conta la parola amore, ma lui dicendo amore c'era vibrazione di un certo tipo. Okay? Mm -hmm. L'acqua, la gocciolina d'acqua veniva cristallizzata e faceva un cristallo bellissimo. Segno... Sì. Infatti, Se invece fa... di amore diceva odio, l'acqua veniva cristallizzata in una maniera obrobriosa. Perché le vibrazioni esistono. Se il mio corpo vibra male, io sto male e vivo male. Guarda, infatti, ti fa faccio un piacere. Quando avevo letto queste cose, ero terrorizzata di portarmi l'acqua in ufficio. <ride> <ride> Ci credi? Dicevo, beh, sai, perché non è che prende solo le mie le vibrazioni, prende anche quelle di tutti i miei corpi. <ride> <ride> Per quello che eh. ti ho messo 432, sai quando ti ho fatto i eh, uh, sì, sì, sì, amuri, sì. tra l'altro, ve li ripeto, 20 anni eh. insieme, sì. Sì. Eh, 432 è 432 Hz e la musica di armonizzazione, la frequenza di armonizzazione. Se vai su Google e vedi 432 Hz, ci escono fuori delle musiche che ascoltatele quando sei in casa perché ti puliscono. Sì, eh. sì. Ah, grazie! Sì, lo farò, lo farò. È una, eh, una frequenza di armonizzazione perché der deriva dalla 8, che è la frequenza che c'è nell'universo. Ecco, giusto, giusto, per dire. giusto per dire: allora quindi, parlando del perfezionista, capisci che razza di mondo si dipinge il perfezionista? Ma i perfezionisti che sono in ascolto gli dicono: Non esiste quella realtà, è la tua realtà perché vedi quella, certo, perché ti vuoi proteggere dall'imperfezione e quindi vedi l'imperfezione. Ma la realtà non è quella, non c'è solo il rosso nel mondo, ci sono tutti i colori, ma fino a quando non capirai che sei finito lì e che stai che è quel software installato, fino a quando non lo disinstalli, tu farai sempre lo stesso giro e ti annoierai della vita, perché sarà noiosa, cioè... e non ti darà niente. Noioso e pesante anche tra l'altro, anche perché questi personaggi comunque vanno, cioè chi li conosce... <ride> eh, ce n'è un altro che ti segnalo. Ecco, <ride> ecco qua. E ah. sei, te lo ricordi? Mm, certo, sì, sì, me lo ricordo. I sei sono persone molto leali ma molto scettiche. Mm. Cioè, difficilmente... Uh, si entusiasmano sono sempre prevenute perché loro hanno paura no? sì non andiamo a rivangare perché, perché però loro hanno vissuto da piccoli situazioni di disagio di, di paura quindi vivono con la paura quindi che cosa fanno per proteggersi dalla paura? Vedi? desiderano avere delle sicurezze hanno paura di rimanere senza guida e senza sostegno la paura le porta a focalizzare una cosa, che cosa? I pericoli. E quindi Qui vedono è... pericoli da per tutto. Brava, sei fantastico. Loro sono come dei radar. Cioè, presente il radar, no? 360 gradi, no? focalizzano i pericoli. uno lì, ce lì, uno lì. Non solo! Sono bravi anche a immaginare pericoli. A preoccuparsi di qualcosa che magari non avviene preoccuparsi è bellissimo <ride> quindi cosa succede che vivono una vita pesante perché vi dovevano uh. vedere i pericoli quindi tu dici che tra il l'uno che è praticamente il perfezionista e i sei sono i pe, diciamo i peggiori dei <ride> No, no, ma non sono i peggiori. cioè. peggiori, sì, quelli che... Non voglio mettere giudizi, li ho citati perché sono i più semplici da raccontare, no? Eh, però più sono... Diretti. Diciamo i K meno quelli, no? No, no, no, anche no. altri sono K meno, eh. Anche il 3 può essere un K meno, 2 può essere un K meno, ce n'è un po' per tutti, no? Ecco. Poi dipende dalla gravità, cioè quanto ci sei dentro. Mm. Per esempio, ci sono degli 1. Eh, diciamo evoluti che mm -hmm. sono fantastici perché una persona che è precisa nel proprio lavoro ma lo fa con eleganza e disinvoltura certo. raccoglie moltissimo professionalmente anche nella propria vita perché sa fare le cose bene in, con un certo ordine ma non è eh, ossessionato certo il 6 delle aziende è utilissimo perché per esempio ti, ti mette in, in diciamo ti vede in condizione di avere qualcuno che ti segnala i pericoli, quello che non va, quello che potrebbe accadere, però finito di lavorare è libero e l'ossessività. Sì, e la scentratura. Si chiama degenerazione. Ecco. E ti racconto velocemente come si, si degenera, Tu immagina l'uno. I genitori dicono tu devi essere un bambino ordinato e lui tac tac tac, tac diventa bello ordinato, perfettino. No? Poi va nella propria vita, scuola, elementari, medie, e la sua perfezione viene anche criticata. No, Cioè le persone sono anche un po' infastidite no? da, da, da, dal suo atteggiamento. Siccome lui ha soltanto questa percezione del mondo dice ma perché le persone non mi amano guarda come sono preciso, come sono puntuale come sono affidabile, ma perché le persone non mi vogliono bene sai ho capito il perché sai il perché? Dove sono qua? non lo sono abbastanza devo ah, di più ah, perché io so ho capito Certo. Perché io ho imparato che più a casa ero perfettino bravo eh? e più mi davano amore quindi lo faccio di più e quello lo fa di più Ecco, dopo per... un po' di anni fa il bilancio e dice ma non ho ricevuto abbastanza amore, sai sì, perché forse non ho fatto ancora abbastanza, lo faccio di più e questa degenerazione aumenta. Diventa un mo mostro. No, diventa, mo diventa una persona che ha uno stato d'animo precario, ecco. Eh sì. molto, eh. è, è, molto, è molto nervoso, è molto, molto disilluso, molto triste, ecco. Molti la chiamano depressione, c'è cioè la perdita di pressione. Cos'è depressione? Quando perdi pressione, no? pa, pa, pa, pa, pa. quando è che il motore va, quando è in pressione, no? Allora, il depresso, ha perso pressione. No. È soltanto influenzato, non ha saputo gestire il proprio stato d'animo. Si fa gestire dagli eventi e dalle cose, dal e proprio non... software, dal proprio copione. Ecco, quindi anche lui diciamo che. Un K meno e il meno dipende da quello. Eh. Quindi tornando indietro, andando a percorrere il tuo progetto, no? quindi una volta che abbiamo identificato, se non sbaglio, eh, tu dimmi se, se non ho capito bene, Oh, ecco, <ride> <ride> è una visione un po' bruttina. <ride> no quella di sinistra non è bruttina beh. no no però, però vedi che c'è che l'ho portato in alto non l'ho fatto scendere è gentile eh. molto gentile allora vai eh sì cioè, bisogna, bisogna, bisogna trovare soluzioni eh, eh. bisogna lavorare su quella no? allora io ho individuato che c'è grasso fisico e grasso emozionale innanzitutto questo no? Eh sì. Cito ancora una volta il mio amico Roberto, perché è il nostro amico in comune, che i propri clienti hanno avuto conferma a fa fare l'esame antropicometrico. L'esame eh. antropicometrico, attraverso la col piccome, attraverso la misura di circonferenze, pliche e diametri, ti dice attraverso i calcoli che fa il computer, quanto grasso in eccesso ce l'ha Ok. A questo punto, dico, un... può essere un agonista, o può essere un perfezionista, può essere quello che vuoi. Dice: bene, ora dammi l'allenamento in modo che io dimagrisco soprattutto in quei punti perché lì non va bene e questo è perfetto esiste però anche un grasso emozionale ho individuato cos'è il grasso emozionale? quel marmo in eccesso che nasconde il nostro, eh, la nostra opera d'arte no? quindi qui c'è una figura mm. ok quindi vedete, il grasso, il grasso in eccesso è questo, no? A livello fisico. Certo. Il grasso in eccesso, quando fate il test, vedrete che c'è un cerchio verde, che è questo qua. Questo qua è il cerchio verde. Mm -hmm. okay. Questo è il muscolo. Cioè, se si riesce a essere all'interno di questo cerchio verde, si è in perfetta forma. Okay. tutto questo che è fuori dal cerchio verde, grasso. Il famoso cerchio del, del, del, della propria, è, la è quello che bisogna perdere, esatto, è quello che bisogna perdere, quindi in base al test si capisce quanto c'è da fare e soprattutto in base al test si capisce a distanza di tempo se ci sono stati dei miglioramenti, perché bisogna sempre avere dei parametri di, di comparazione, altrimenti eh, non si può lavorare bene, dicono gli uno, no? <ride> Quindi qua si vede ancora meglio, ecco qua. Questo è il muscolo. Ok. E tutta questa roba qua è il grasso, ok, nella propria mente qua parliamo. Sempre. Esatto, esatto, è importante specificare perché. Ok, Quindi praticamente tu paragoni, dici allora il grasso, quello che siamo abituati noi a fare l'applica, eh, quello del corpo e quello attaccato e quello invece della nostra mente, quello che non si vede quello che non si vede, che, però alla fine sono, si vanno a toccarsi, no? Si congiungono. Quindi, la nostra, quando tu dici corpo e mente. Che si uniscono in questo caso proprio una perfetta unione. Sì, infatti, no, no. Quando, quando migliori dal punto di vista emozionale, mangi anche meno, per esempio. No? Sono d'accordo, <ride> e quindi diminuisce anche il grasso, il grasso ah, di Roberto. Diciamo. Assolutamente. Tante persone dicono che mangiano perché sono nervosi perché sono giù di morale, perché sono ansiosi, l'ansia porta a questi attacchi di, di, di mangiare roba dolce, che poi più mangi roba dolce più mangi roba dolce, no si sa perché per una questione chimica e quindi più mangi roba dolce più mangi roba Quindi come si fa ad uscire da questo circolo, come si fa a migliorare? Quindi miglioro, miglioro la mente, automaticamente migliora il corpo, giusto Maurizio? Sì, la prima cosa è bisogna consapevolizzare: torno all'Enneagramma, no? Ecco. Vedete? Bisogna capire dove siamo finiti, che giro che stiamo facendo col tram, ok? Perché in quel modo incominciamo a capire e a rilassarci e capiamo che quello che vediamo non è la realtà. E, noi guardiamo la vita attraverso un bucatino, no? quello certo. che vediamo <ride> è soltanto un pezzetto di, di moto, no? E già lì cominciamo a dire: Ah, c'è dell'altro? Bene, mi rilasso e comincio a rilassare. E poi bisogna intraprendere un cammino di, diciamo, di, di, di evoluzione. Vedete attraverso queste frecce? Sì, c'è certo. una freccia. Ecco, vedete che c'è una freccia che va verso l'uno? Mm vedi? Sì, <ride> ricordo sì. bene. Sì, sì, sì. Ah, sì okay. Ecco, questa il contro... è controfreccia e l'evolutivo dell'uno. Cioè, i compiti che darei all'uno è dirgli bene, adesso devi comportarti come un sette. Eh, sì. E gli dico che cosa fa, sette. <ride> ok. Qu qu questo è il percorso evolutivo dell'enneagramma. Che funziona tantissimo ah, certo. perché è proprio l'antidoto capito il setter è, è, è l'eniatipo che rappresenta la leggerezza nell'enneagramma la leggerezza proprio certo. cioè, è quasi il contrario del, dell'uno okay? ama divertirsi è spensierato, eh, cerca sempre qualcosa di, di, di nuovo cerca giudica poco è, è, è attivo ok invece l'uno è sempre attento, sempre spigoloso, è sempre critico, è okay? sempre bacchettone. il 7 è il contrario, quindi la salvezza dell'1 è il 7. Però, perdonami, tutto questo è testa, ok? Che ecco. se io spiego quando faccio coaching a una persona questo, dice, ah ho capito, ci salutiamo, ma se quella persona la settimana dopo gli dici, ma tu hai risolto i tuoi problemi, cioè ti senti meglio, dici no. Perché? Perché abbia lavorato solo con questo. Certo. Ok. Non basta leggere un libro, non basta fare un corso dove ti spiegano cosa è l'enneagramma. Serve un'attività un olistica completa. Io quando facevo insegnavo spinning, ho insegnato 12 anni spinning, <coughs> tappatevi le orecchie a voi che insegnate spinning oggi avevo solo il cardiofrequenzimetro e basta dicevo ai miei allievi compratelo, loro sapevano neanche cosa fosse il cardiofrequenzimetro no? però tenevo che lo superassero certe frequenze per la loro salute il resto, spegnevo le luci mettevo una candela al cerchio e le mettevo in tondo e poi li parlavo li facevo rilassare non li mettevo in competizione con loro stessi gli facevo fare quello che loro sentivano di fare. Gli facevo vedere le montagne, le pianure, gli facevo ascoltare quello che sentivano dentro di loro, ma facevo anche delle lezioni di un'ora un e un quarto, un'ora e mezza e quando uscivano stavano meglio di quando erano entrati, erano più riposati. Certo. Perché non possiamo dimenticarci che noi non siamo solo mente. Il problema di, di oggi è che noi viviamo continuamente con la mente accesa perché c'è cioè, il computer. E c'è lo smartphone, la televisione, il in macchina, il navigatore, è tutto così. Siamo sbilanciati. Vai a fare la le lezione oggi di spinning, ragazzi. Io continuo a farlo ogni tanto, ma mi sento male. Allora, cardiofrequenzimetro, cardiofrequenziometro lassù, vedo il mio nome, vedo i miei picchi di frequenza, vedo il range, vedo cosa devo fare. Adesso facciamo questo, poi un pezzo di questo. Cioè, mi sembra di essere in ufficio. Capisci? Capisci? Anche lì c'è mente, basta. C'è una cosa più importante della mente, te la, faccio, te la disegno qua, guarda. Ti disegno qua. Se ce la faccio arrivare in fondo. perché Allora prendo il colore rosso. Il Digi. cuore. No. Bravissimo. Il colore non è rosso, è questo, pennarello grosso. Ricordo la mente, il cuore e la pancia. C'è il, il nostro fuori. cuore. Eh sì è quello che dobbiamo ritrovare è quello che dobbiamo ritrovare oh, Jay, eh? diceva una cosa bellissima no? poi dopo, dopo questo ti faccio andare a mangiare perché no avrei... no no no no no perché no dobbiamo <ride> finire qua, eh? anche perché, no no no io, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Ah, Vabbè, sì. tutti. ciao ragazzi fatemi vivi no, sì, sì. c'è anche una sorpresa per te ma te l'ho tenuta alla fine la sorpresa prima de... c'è una sorpresa sì, sì, per... a piace... piacciono molto le sorprese al mio diatico <ride> allora ti racconto sta storia dai. allora questo qua io sono bravissimo a disegnare mm. è una carrozza ok Qua in cima c'è il cocchiere mm. e qua ci sono due cavalli. Vedi? Sì. Perfetto. Allora, Gurdjieff, il grande Gurjev diceva che l'uomo è come una carrozza, trainata dai cavalli. I cavalli sono le emozioni, perché sono quelli che traino, danno spinta danno forza. Il cocchiere che tiene le briglie è la nostra mente. La carrozza è il nostro corpo e qua dentro c'è il nostro vero io. Pensa tu, cioè sei un cuore che però spiega benissimo come sono le cose. Il nostro cuore, cioè la, la, vera, la, la nostra anima. Cioè cos'è che ci rende speciali? È l'anima. Ah, certo. È il nostro cuore, il sé, come lo vuoi chiamare, no? Quello che noi dobbiamo ricordarci è che oggigiorno la nostra mente sta prendendo il controllo della nostra carrozza e non ascolta più il nostro cuore. Siamo talmente presi dalla sopravvivenza, dalla paura, che la nostra mente pre ha preso le briglie, e i cavalli, vai un po' di qua, vai un po' di là, attenzione, lì indietro, vai di là, vai su per la montagna, vai su. È un viaggio alt altamente nervoso, altamente stressante, ah, talmente la... tanto che la carrozza ne risente si può anche rompere questa crozza eh? quello che dobbiamo fare ecco. è capire che noi siamo qua sulla terra per fare un viaggio per fare delle esperienze delle esperienze che sono legate al nostro sé, alla nostra anima, al nostro cuore per quello che dicevo prima no? Certo. Questo è importante, no? Riascoltare, riascoltare il nostro cuore e poi il cocchiere deve portarci nella direzione che il cuore vuole, no? Allora sì che facciamo un viaggio. Noi siamo qua per fare un viaggio, per fare esperienze, per imparare. La nostra mente, che è quella che crea il nostro copione, che ci fa vedere una realtà che non esiste ci fa fare un viaggio che non ci insegna niente. Noi andremo via da, da, da questa terra, se non facciamo attenzione, senza aver imparato niente. E quindi torneremo un'altra volta, giusto? <ride> giusto. <ride> Con tutto il nostro bagaglio di karma che ci stiamo accumulati, ovviamente. Eh? Quindi anche quello che dobbiamo fare attenzione non è così semplice eh? come uno pensa. È vero Maurizio? <ride> eh, è vero, è vero. Allora, io vorrei capire bene tutto questo racconto che ci siamo fatti, che c'è tantissime cose, ragazzi, voi che ci state ascoltando un po' ovunque, c'è cioè veramente tanto, eh, dire tutto stasera è, guarda, diventa molto difficile. Però vorrei far capire che cos'è cos questa palestra emozionale, come come si può usufruire di questo eh, tutti questi aspetti un pochino più come posso dire un pochino cioè, che, che possono guidare meglio attraverso questo, questo tuo progetto quindi tu, queste sono cioè tu hai dato stasera diciamo degli input su quello che è questo percorso no? però chi dove lo, dove lo si può trovare chi, lo, chi ti può aiutare come cioè, com'è com questa visione di questa tua palestra emozionale? Allora, C'è presente la gabbianella sul ciglio del, diciamo, del, della torre sopra Hamburgo? Ecco, sì. io sono un gabbianone, <ride> <ride> un po' spennacchiato. <ride> no, io, io vado, no? Io vado. Io okay. mi domandi delle cose, potrei improvvisare, potrei raccontarti quello che vuoi. Perché il mio, il mio tipo mi consente anche di, di essere in condizione di, di, di farti immaginare cose. No? In realtà questo è un progetto che voglio far partire. No? So perfettamente che la palestra emozionale partirà sicuramente da dei corsi dove io insegnerò queste cose che facciano capire. Perché se tu non fai capire le cose delle persone, le persone non ti seguono. La mente è la prima cosa da conquistare. Okay. Quindi assolutamente giornate come quelle che hai fatto te le farò sicuramente eh. ma ci saranno delle sessioni in palestra dove si farà eh. spinning eh. che non chiam più spinning, chiamerò spinning minding dove Beh. si farà delle sessioni di fitbox che chiamerò mind box sessioni eh. Di, di, eh, di biodanza che chiamerò eh, mind dance dove queste discipline si fonderanno insieme perché c'è proprio bisogno di questo di fondersi insieme per vivere un'esperienza evolutiva ok io quando faccio i corsi ehm, per esempio con te no, non, non sono riuscita a farlo perché ho fatto un giorno solo però quando durano due giorni la parte più importante è di notte Eh, me l'hanno raccontato me lo raccontava eh. Roberto e tra l'altro aspetta un po' no. No, c'è qualcuno. Eh, qualcuno. non C'è qualcuno, non c'è nessuno, hanno acceso e poi se... sono, sono al buio. Vediamo un po'... Roberto Tiziano, dove so. Roberto un dove siete finiti? Se ci siete, E <ride> da dove ci guardi? Eh, da, da, dove... <ride> da dove non vi vedo? <ride> È, è, è. è uno è scherzo. Come facciamo a Ci mio. senti? Ci siete, non, ci siete. Sì. Ma non vi vediamo quindi, dovete ci... vi sentiamo, ma non vi vediamo. Quindi dovete cliccare, sono... ecco, rientrate di nuovo, ragazzi, rientrate, così almeno chiacchieriamo un attimo di questo. si sì, ricordo perché Roberto mi raccontava perché. Eh... Quando abbiamo ho fatto il corso con te l'abbiamo fatto di un giorno, io ho fatto, ne ho fatti due, però sempre di un giorno solo. E Roberto mi diceva, eh, poi quando succederà ehm, c'è un corso bellissimo che dura due giorni, che c'è una notte, no? Mi sembra che Roberto l'ha fatto, adesso non lo so. Sì, ha, ha fatto che, lui. Ecco, ecco mi ha detto che è un'esperienza bellissima. Sì, è vero, è vero. Vediamo se riusciamo di nuovo a intercettarli, adesso dovrebbero esserci. Ci siete ragazzi? No? Li sentiamo ma non vi vediamo. Eh, questo come mai? Eh, non, perché non vi vediamo noi? Eh, io vedo solo uno schermo blu. Eh, non so. Comunque, iniziamo a salutarvi. Ciao Mauri, ciao Monica. Ciao Mauri. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, Monica. Ciao, ciao. Come mai non ci vedete? Dovete rientrare, su siete sul cellulare... Sì. Eh, non so non so come mai no vabbè eh, anche mi che sono che you are in the show però è tutto blu boh. vabbè ascolta ma anche se non vi vediamo no, è, è appunto e si stava chiacchierando con Maurizio eh, a proposito di, di penso che avete seguito tutta la trasmissione no? tutto quello no, che ovviamente, abbiamo ovviamente, nelle 8, no, 8 che siamo no, appiccicati no. al computer quindi eh, chiedo a Tiziana e a te se avete delle domande particolari su, su tutto quello che, è, che ha detto Maurizio se avete qualche domanda Ma, eh, noi abbiamo già seguito diverse volte i concetti di Maurizio quindi è solo un ripasso è, è una conferma di tutto quello che, che, che ha sempre detto che cerchiamo di mettere in pratica cerchiamo di anche trasmettere ai nostri clienti e ai nostri interlocutori. Ecco, giusto, però diciamo che inizialmente anni fa anche noi ci siamo ritrovati dall'altra parte, cioè a seguire i suoi corsi come suoi allievi e ciò che abbiamo imparato da lui l'abbiamo poi iniziato a mettere in pratica, perché è proprio quello che sostiene Mauri, cioè lui ti dà... Ti, ti fa capire le cose e ti dà anche degli strumenti, poi sta a noi ovviamente cominciare a operare il cambiamento. E infatti è come, okay. è come fare una dieta, però finché lasci il foglio nel cassetto, eh, no, eh. No. <ride> non Se succede non Ecco, eh, Però eh. avete seguito quello che è questo progetto di questa palestra emozionale, quindi lui diceva eh, no, eh, che Roberto, specialmente, specialmente tu, penso che sei d'accordo sul fatto che se non, non hai un'emozione, non, non un se non sei incappa più, ecco, adesso mi è rimasto questo impresso, quindi no. <ride> Oggi si... Eh, oggi hai questo concetto qua in testa il K più il K meno eh, Monica. Mi, mi piace tanto non, non ti muovi innanzitutto e poi anche il fatto del grasso no? del grasso emozionale è vero Maurizio? Nella? grasso cos'era? il grasso emozionale il grasso emozionale grasso emozionale che comunque ti fa influisce anche su quello che è il tuo grasso corporeo era questo il concetto, vero Maurizio? Ma sì, io con Roberto e Tiziana abbiamo parlato, perché poi abbiamo iniziato anche a collaborare insieme, mi hanno dato una grossa mano per organizzare degli eventi, e li sento molto vicini sia a livello di amicizia che proprio a livello di, di energia, di pensiero. No? Sarebbe bello organizzare anche con le loro competenze proprio una palestra nuova, dove le persone vengano e trovano un approccio vero globale no? Ecco perché le palestre fatto. poi alla fine non so se, no. se credo che tu sia d'accordo Roberto perché ne abbiamo già parlato le palestre poi alla fine che cosa fanno? per dare qualcosa di nuovo o inseriscono un corso nuovo leggermente nuovo certo. diciamo così, o cambiano le attrezzature quindi prendono l'ultima serie della Tecnogym e spendono un sacco di soldi e Roberto, infatti ne parlavamo, per me l'approccio nuovo è, è veramente un approccio nuovo. Cioè, ver veramente eh, offrire sì. quello che nessuno offre oggi, giusto Rodi? <ride> sì, giusto. È, è cercare di far capire alla gente, come dicevi prima, della pietà di Michelangelo, che comunque non è tutto quello che vedi da fuori, ma è, noi abbiamo già delle cose all'interno che, che abbiamo già... Abbiamo solo da, da scoprirle. Ecco, quindi, giusto per riassumere, no? perché è bello poi riuscire a lasciare un concetto a chi ci ha ascoltato fino adesso. Quindi è un, una nuova visione di, di palestra, no? quindi all'interno di, di questa palestra, perché poi dove noi abitualmente andiamo, bisognerebbe trovare anche questo tipo di approccio sì, io vorrei proporlo iniziando da Genova, perché sapete che a Genova c'è questa grande ascendente imprenditoriale, questa voglia di investire, no? L'imprenditore genovese è molto illuminato. Certo. <ride> è un po' di percino forte. No, infatti, tutti. Sì, di introdurre questa, questa disciplina no? e, e poi magari portarla anche da altre parti perché non è che devi fare degli investimenti o, o che cosa si tratta di, di creare del, degli appuntamenti dove eh, gli iscritti possono trovare questi, questi incontri sì. di allenamento ecco. sì. e poi sì. si integrano con tutte le altre attività della palestra ovviamente che sono tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso Dicevi, quindi, la partenza, quindi la partenza su quello che è capire qual è la tua libertà emozionale, lavorare sulla tua libertà emozionale, lavorare sulla tua mente, lavorare sul fatto che comunque sulla tua visione, ah, della, ah. visione della realtà, quindi questo innanzitutto, unirla a quello che è poi il movimento, o sbaglio assolutamente, il movimento la cultura, perché poi si, si guardano dei film, si commentano si scrivono delle cose, si fanno dei giochi ci sono delle interazioni quindi è, è anche simpatico è divertente no? e soprattutto lo scambio, conoscere persone interessanti gruppo dei pari cioè costruire l'ambiente stimolante un pochino, è come dire eh, per fare un buon pesto non, non basta il basilico okay? serve l'olio buono il parmigiano, un po' di pecorino i, i, i, i pinoli giusti e poi sapientemente saperlo pestare allora esce fuori un buon, un buon pesto quindi è il risultato che conta il risultato è fatto di tante fasi almeno quello che io ho visto nella mia vita l'esperienza che ho maturato nella mia vita ecco il vantaggio di avere tante esperienze è proprio questa no? Avere <ride> visto cose, aver fatto tesoro e poi poter aiutare qualcuno ma è questo... una missione no alla fine certo Tiziana ci sei perché non vedendoti certo ecco. certo, certo ci sono ci sono. No, siamo, ci, ci siamo ci siamo comunque vabbè Tiziana ci siamo, siamo l'anima ecco. proprio diciamo così la giusta un unione perfetta tra quello che è la, il benessere no? di, di... Certo. Di qui Abbiamo creato già un po' annubio. Ecco, e Roberto comunque che lui si occupa di benessere dal punto di vista, diciamo, di fisico, no? Invece Tiziana, dal punto di vista proprio totale, se sbaglio, estetico. No? Certo. estetico, ecco. E quindi diciamo che loro potrebbero essere un'ottima fonte per dare inizio a questo, a questo nuovo progetto, no? Che, che trovo veramente innovativo, fuori dagli schemi, eh, evoluto, rivoluzionario, cioè tutto questo tuo progetto ha, ha tutte queste ah. caratteristiche. Grazie, un... da te che Sono una persona di cultura e spessore, mi fa molto piacere. No, no, io te lo dico proprio perché lo sento così, no? Ehm... Eh, L'ho percepito anche perché sono stata fortunata eh, ad, aver, ad aver seguito due tuoi corsi, due tuoi momenti e quindi ehm, ho capito di, di, qual è la radice de, del pensiero, no? eh, da, da dove arriva e come si può eh, e come realmente puoi trasformarti e puoi capirti attraverso un, un percorso eh, fattibile. Ecco, no? perché sbaglio ragazzi sbaglio eh? no no, non no a capire Adesso, perché stavo... faccio, tante... Adesso, faccio un intervento eh? no volevo interagire eh? proprio su questo perché eh? il succo sta proprio eh, in questa cosa perché mh, fare i corsi con Maurizio <ride> ti mette anche un po' alla prova ma proprio perché inizialmente voi parla parlavate della zona di comfort e quant'altro ed è proprio lì il succo perché se tu non vuoi incominciare a conoscerti a fondo e, e mettere un po' a nudo quelle che sono le, le tue vere caratteristiche, le tue, le tue emozioni che ormai siamo anche abituati a soffocare, a frenare perché non ne possiamo dare sempre spogo no? perché comunque siamo un po' costretti dalla società ad avere sempre quest'autocontrollo, no? quasi continuamente, e non ce ne accorgiamo anche più. Pertanto quando eh, ti approcci a questo tipo di, di, di coaching, a questo tipo di corsi, devi resettare tutto, devi rimetterti in gioco, e non è facile. E Cito una famosa frase di Maurizio, per fare bisogna di <ride> È vero, bellissima, eh sì. è vero, è vero, bellissima questo qua, penso che sia proprio, diciamo, il, no, il cappello di tutto questo progetto, Roberto, eh. perché è vero, per farlo bisogna assolutamente disfare, è vero. Okay. Prima di spare no? e poi fare nuovo. Bravo. È un vero e proprio allenamento della mente, del corpo e, e dell'emozione, cioè ti alleni a, a tirare fuori le tue vere emozioni e a, e, e a viverle a pieno, senza, senza costruzioni, senza congiutture. E l'enagramma diciamo che, che ti descrive perfettamente queste modalità ed è interessante poi scoprirlo perché poi è estremamente divertente ci andrebbero altre 10 puntate <ride> uh, okay. Roberto faccio una domanda a te a proposito di questo ma secondo te questo, questa nuova visione come viene presa e come viene diciamo così accettata eh, da, da quelli che sono i personaggi trainer no quelli diciamo no, non quelli evoluti parlo della, della media di cui, di cui chiacchieriamo sempre che sono il 90% come viene percepito secondo te all'interno della palestra come percepire come percepire del trainer questo nuovo progetto dici? sì nel senso secondo te come verrà percepito maurizio hai capito cosa voglio dire aiutami sì, sì. Esattamente. Eh. <ride> nel senso questo nuovo progetto comunque che poi dovrà essere presentato no? all'interno de, delle palestre come come com sì, intanto progetto. secondo me devi, devi essere un po portato perché non è che può essere adatto a tutti eh, perché comunque su, su una quantità di, di trainer non so quanti potrebbero entrare in, nuovo, in questa nuova visione di, di benessere Globale. Eh, non, non, se non sono pronti a uscire dalla loro zona di comfort diventa difficile far cascare queste credenze eh, devi, devi cascare cioè, devi, devi, come dicevamo prima devi disfare per, per creare nuovo. ma Maurizio scusami come vedi questa cosa come due persone nel senso cioè, io sono piuttosto logica in certe cose Allora, come il trainer che lavora insieme al coach hai cioè, capito? Cioè la parte fisica e la parte mentale, come, come le vedi? Cioè come, come, come viene unita questa, questo, questo concetto? Ma io, eh, chiaro, se, se inizio questo progetto, la prima fase la porto avanti io, poi cercherò delle persone che, che, che, che lo facciano a loro volta, no? Certo. Mm, ma diciamo che mm, ci sarà un, un 3-4% di... Persone pronte a portare avanti questa esatto. cosa esatto. perché è esula dalle convinzioni classiche del, del mondo del fitness. Ecco questo intendo di me. E infatti, però è, è il prezzo da eh, pagare eh. degli innovatori è sempre questo, no? È eh, certo, cioè, il visionario. Diciamo che quando Steve Jobs eh, ebbe la prima volta l'idea di, di fare l'iPhone. Eh, Okay? E ne parlava ai suoi collaboratori. Questi c'erano il solito. No? Poi oggi tutti abbiamo lo smartphone, giusto? Certo, assolutamente. Però, se questo progetto, se quest'idea nasce, nasce perché giustamente c'è un bisogno di questo tipo di approccio. No? Ci vorrebbe un, un, un investitore illuminato che abbia voglia di fare questo, ti spiego? tu entri, c'è nella hall un ristorante eh? un carino macrobiotico, eccetera, eccetera. Sulla sinistra c'è una libreria dove ci sono soltanto testi di crescita personale. Sulla destra una, una sala eventi dove ci sono presentazioni di libri, corsi, eccetera, eccetera. Poi, più avanti c'è una, una sala fitness no, no, no. con aula, ok? Sopra reparto benessere. Ecco, questo sarebbe... Ecco, questa è palestra emozionale, capisci? Ecco, è è proprio un progetto fisicamente reale. Io allora, penso, quello che penso io è, è creare un servizio all'interno di una palestra che esiste già. Quindi iniziare con le, le, le chance che ti possono dare, cioè. però, io credo che soprattutto nelle grandi città ci sia, ci siano delle persone che stanno cercando una struttura del genere anche, anche se forse non lo sanno neanche loro che la stanno cercando no? sono d'accordo una Fran volta che la vedono la riconoscono Franca dice faccio l'abbonamento annuale <ride> Franca da Montecatini e, eh? e invece dove si sta ah, e invece Valentina dice partito il 4 il sognatore <ride> <ride> <ride> è vero, è vero. Ma secondo me, vedi, non è soltanto il fatto di trovare dei, delle persone che magari anche soltanto dei proprietari di palestre che pensano, che credono in questo, cioè che credono, che hanno una visione evoluta, cioè che hanno una visione. Di quello che è veramente il futuro, no? perché poi alla fine bisogna diversificarsi. Ormai ci si, sta, si stanno tutte livellando troppo in tutti i tipi di termini, no, Roberto. Questo l'avevamo già detto insieme. In termini sì, profili, ne abbiamo già parlato tante volte in termini di preparazione, in termini di qualsiasi cosa, ormai si sono tutti allivellati. E quindi bisognerebbe soltanto, ma esiste, l'imprenditore intelligente c'è, perché sennò il mondo non andrebbe avanti, e eh, cercare di, di far passare questo, questo pensiero, questo progetto il più possibile, di comunicarlo il più possibile, affinché questo, questo imprenditore intelligente insomma si faccia avanti e... E insieme si possa sviluppare questa, questa, questa nuova concessione, concessione eh, aspetta, questo nuovo pensiero ecco, di, di, ben, di benessere all'interno della palestra che in questo momento non c'è. No, non c'è, poi soprattutto credo che le persone abbiano voglia di... Come? Ho detto, era... Diciamo prima del coronavirus era embrionale, stava prendendo diciamo, via no? questo, questo sì, nuovo progetto. Sì, sì, sì, sì. È vero, è vero. E poi ovviamente il tutto si è bloccato per ovvi motivi, eh, però credo vivamente in, in, in un progetto del genere perché sicuramente diciamo che il mercato è già saturo di tutto, di tutto il resto cioè, Guarda, tutti ormai sono pienamente eh, consci e, e conoscono quello che il mercato offre no? quello della palestra, quello del centro benessere eh, e quant'altro però eh, un percorso più completo e fatto in questo modo ancora non c'è ed, ed è interessante perché eh, perché il cambiamento avviene in toto, non solo parzialmente. Ma comunque dovrebbero, Roberto, dico anche a te, no? Dovrebbero comunque anche pensare di, di, cioè, di cioè, capire il motivo per cui tanta gente inizia ad andare in palestra e poi smette. Per questo. C'è un po' Perché no? non, perché anche... non si... Sì, eh, ne avevamo già parlato anche no, che più volte okay. noi, no? Non che... Tante volte sei attratto da, da cose che, che ti portano in palestra, tipo magari il prezzo, tipo gli amici, eh, tipo altre mille attrazioni, però alla fine quello che ti fa star bene non, non lo sai ancora. Lo scoprirai no, solo eh, quando vedrai i primi risultati. Ma non so, perché eh, guarda, io chiacchierando anche con tanti amici che dicono, ma io vado un po' e poi smetto perché mi stufo e perché manca quella cosa di cui diceva Maurizio, quindi manca quello stato emozionale di quel K, <ride> che ti permette di prendere poi la decisione no? e proseguire. Quindi ma a, a sovraggio di quello che dici no, eh, Monica io quando faccio i corsi eh, mi rendo conto che le persone cambiano dopo la notte cioè dopo la notte che passiamo insieme per notte intendo quattro ore eh, dalle otto a mezzanotte a l'una il giorno dopo le persone cambiano completamente l'una nei confronti degli altri cioè diventano amiche diventano confidenti collaborano, scherzano, ridono nasce una fratellanza che è commovente, eh sì, È quello sì. che a me preme, no? Ricreare fratellanza, comunione, vedersi come persone, non come strane, come esseri viventi, come, non dico fratelli perché non voglio cadere nel. nel. nel, nel, nel <ride> etorica, ecco, no? Ecco. Sì. Però è questo che manca oggi, cioè di riscoprire il nostro cuore. E stasera essere con voi, scusate il termine del mio conterraneo. Che avevo eh, studiato così presentato questa canzone Quattro Amici al Bar. Ve lo ricordate, no? Sì, <ride> eravamo quattro amici al bar sì. per, a parlare del mondo no? di De Giro Paoli. È bellissimo parlare con voi perché parliamo di qualcosa di bello, di un progetto, no? Sì, Un'idea, sì. speranza sì. di qualcosa che va oltre al business, qualcosa che va oltre perché noi pensiamo anche sinceramente a far star meglio le persone e a fare in modo che l'esperienza che, che stiamo vivendo su questa terra sia una bella esperienza no? sì. quindi devo dirvi che mi ha fatto molto piacere stare con voi, condividere adesso che ci sono dite anche due amici eh, eh, di di non non la se no li vedevamo pure non hanno eh, attivato certo. eh, eh, mi e so come diceva Valentina che ha scritto magari sognare un po' chissà se questa cosa magari si realizzerà mai no? Però beh, sognare fa bene, no? Fa bene, ma secondo me si realizza, basta, basta, no? Esce fuori il tre che c'è in te, vedi? <ride> che si basta la determinazione, ma tu ce l'hai il tre. Io sono d'accordo, no, no. beh, io ho, ho visto, ho visto... Eh, ho visto con i miei occhi dei grandi cambiamenti di, di, di alcune mie clienti che avevano fatto il percorso completo all'epoca per quello che riguarda l'estetica, insomma, avevano fatto un percorso formativo lungo con Maurizio quindi, e io l'ho fatto insieme a loro come cliente anch'io, come, come allieva anch'io e devo dire che per molte... Di, di, di, di loro e, e ti, ti posso garantire Monica che anche qui faccio una precisazione a questi corsi si inizia sempre molto numerosi ricordo che all'epoca c'erano più di 100 iscritti all'inizio ti ricordi Mauri quando avevamo iniziato questo percorso forse anche di più e al fondo sono arrivate in poche perché è un percorso è molto faticoso anche a livello emotivo no? non solo fisico l'impegno eccetera ma a livello emotivo è, è, è decisamente importante il lavoro che viene fatto e non tutti sono pronti e quindi coloro che sono riusciti a portare a termine questo, questo percorso hanno, eh, sono riuscite anche a darsi degli obiettivi a, e a perseguirli quindi insomma posso essere testimone di questo pertanto ora è solo un progetto embrionale però io l'ho visto ho visto, ho visto in, in queste persone partire anche loro con un progetto e poi realizzarlo quindi sicuramente ci sono delle buone basi <ride> ecco. ah di ah, se guarda Maurizio noi ci siamo, <ride> io mi scrivo, <ride> sì, mi scrivo. Sì. quindi ti aiutiamo la nostra web radio per quello che può fare, comunque si fa portavoce di questo progetto perché comunque noi sposiamo qualsiasi pensiero, qualsiasi cosa possa essere d'aiuto, no? quando, quando abbiamo chiacchierato la prima volta io ti ho raccontato anche quello che è l'obiettivo della nostra web radio cioè cercare di dare più spunti possibili per un miglioramento, per migliorare la propria vita, il proprio pensiero, eh, cioè. e condividere, condividere. Eh, quindi, quindi la condivisione è la, la forza di questa, di questa nostra web radio, quindi ognuno cioè, mantenendo sempre il, il proprio pensiero, eh, quindi nessuno vuole far cambiare idea. Però comunque no. cercare di parlare sempre di tutto è importante, perché poi ognuno insomma, accoglie anche soltanto... Quello che abbiamo detto stasera, anche se ne colgono un piccolo pezzettino, io ho già vinto. Per me essere stata qua seduta con voi, già aver dato quel piccolo pezzettino a chi ascolta la nostra web radio, io sono già felice di questo. Quindi, mm -hmm. sono d'accordo. Io, io sono stato contento di raccogliere il tuo invito. Ah, <coughs> sono eh. contento di. Soprattutto di questo, di questo gruppo dei pari? No? Io vi considero, eccola qua Valentino, sogna grande perché sono i piccoli, <ride> non hanno forza. Eh sì, è vero. Okay. Oh, Valentina, Valentina, <ride> Valentina. e dicevo che è bello perché sento un gruppo dei pari, no? Tutte le persone che sono state con noi stasera, sono persone che hanno la nostra frequenza, la nostra stessa lunghezza oh. E questo è molto, sottolineo, nutriente nutriente bellissimo come concetto molto nutriente. nutriente e quello che fa il grasso buono quello che fa il muscolo ah ecco che fa il muscolo <ride> <ride> le proteine quelle che fanno il muscolo che danno tonicità giusto Roby? giustissimo eh, ecco, lui, il... lui pizzica eh, con quello. allora la... la... la... <ride> comunque allora vi ringrazio grazie, grazie veramente grazie Tiziana, grazie Rodolfo ciao, grazie a voi ciao. ciao a voi, grazie ciao Mauri, è sempre un piacere poi, poi ci poi appena vieni dalle nostre parti mi raccomando torni in studio perché insomma prima o poi ci faranno tornare in studio voglio mesferare vi eh, certo. eh, facciamo un'altra bella chiacchierata e chissà se magari Qualcosa sarà successo, magari possiamo dare delle altre indicazioni, altre informazioni che eh. potranno andare avanti di questo progetto. Sai, Mio papà mi dice: Io ne ho due, papà, no? Eh. Quello che purtroppo non c'è so più, è uno che ci sarà sempre: Che Dio, no? Mi dice tu fai i puntini, che poi il disegno te lo faccio vedere io. Ecco, bello, già mi piace. <ride> Bravo, Maria! <ride> bella questa. Grazie ragazzi, grazie. Grazie. viva la a vita, viva Ciao. La vita. Ciao. Bene. Ciao. Grazie. grazie per averci ascoltato fi fino adesso tutti quelli che sono anche qui dentro nei gruppi lì, che ci seguono, grazie, tutti. grazie a tutti Ciao. gli ascoltatori. Grazie, allora Buona appuntamento prossima. a domani, per chi ci ascolta mi raccomando seguite a Ruota Libera, seguite la nostra pagina Facebook e ascoltate la nostra musica. Ciao, Ciao. ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao. La prossima volta mi avvisa che dobbiamo parlare perché abbiamo parlato malissimo. Uo, hai sentito che cagate che ha detto lei? Sì. Eh. Io non sono abituata, io bisogna perché? prepararmi perché non mi piace le parlare a Lamba. Ma adesso abbiamo parlato preparare. benissimo. <ride> No, doveva fare la prova del collegamento, più che quella.